tornati sul nostro canale, quello di oggi è un video un po' diverso dal solito perché non vi facciamo vedere una macchina nel, nel dettaglio ma vi facciamo vedere un singolo accessorio ovvero il SYNC 4 che è il nuovo sistema di infotainment di Ford e più ovviamente perché ci mettiamo la faccia, non è bellissima ma accontentatevi, buon divertimento. Vediamo adesso nel dettaglio le caratteristiche del nuovo SYNC 4 eh, montato sulla nuova Focus il SYNC 4 a differenza del suo predecessore ci offre un display da 13 pollici e 2 molto ampio e ci permette di avere tutte le funzionalità in un'unica schermata a differenza del vecchio che dovevamo passare sulle varie schermate eh, al momento abbiamo già connesso un telefono con eh, carplay eh, in modalità wireless novità sempre del SYNC 4 il nostro telefono viene gestito da questa schermata, molto veloce anche la transizione tra il sistema Ford, SYNC 4 e il nostro telefono. Eh, abbiamo tutta la parte di app certificate, Nel, nello specifico ovviamente abbiamo la parte telefonica che viene gestita sia tramite Bluetooth sia tramite eh, SYNC e CarPlay. Abbiamo la parte di messaggistica e la parte anche multimediale eh, con ad esempio Spotify, eh, tutti i sistemi streaming. Eh, in questo caso abbiamo anche l'abbonamento a, a Apple Music e ci permette di andare ad accedere alle nostre playlist e a tutto quello che abbiamo già ascoltato e memorizzato all'interno del, del nostro sistema. Ritornando nella schermata principale del CarPlay abbiamo poi tutte le altre funzionalità relative alle impostazioni ritorniamo inoltre alla sezione invece prettamente musicale qui andiamo a gestire la nostra parte audio abbiamo diverse sorgenti abbiamo la radio fm la classica radio fm la novità della radio digitale il DAB e la possibilità di avere uno streaming diretto in bluetooth o tramite appunto CarPlay o Android Auto, dipende dal sistema operativo del vostro telefono, abbiamo il richiamo diretto nella nostra sezione. Tornando alla parte telefonica, in questo caso abbiamo l'FM già impostato, eh, sotto la schermata dei comandi abbiamo la possibilità di andare a memorizzare le nostre stazioni preferite stazioni che possiamo andare a scegliere dall'elenco stazioni molto comodo perché ci permette di vedere quello che abbiamo a disposizione nell'area nell in cui siamo vogliamo cambiare la nostra radio andiamo a selezionare la nuova radio e possiamo memorizzarne come preferiti mantenendo premuto il tasto il nostro nuovo display ci offre la possibilità di gestire completamente in touch eh, il climatizzatore in questo caso automatico bizona abbiamo tutto qua a disposizione nella barra eh, sottostante la, la schermata home eh, come vedete qui abbiamo la possibilità di andare a gestire le temperature il clima e bizona in questo caso la parte destra viene gestita con una temperatura la parte sinistra viene gestita con l'altra temperatura in base alle esigenze di chi si siede in macchina abbiamo ovviamente tre eh, funzioni automatiche quella più intensa e poi a scalare quelle meno intense abbiamo la gestione delle ventole molto bello lo slide come potete vedere fino a, allo spegnimento la parte di sbrinatore posteriore e in questo caso anteriore nella nostra schermata home abbiamo anche subito l'accesso diretto e veloce alle funzioni le nostre funzioni eh, riguardano sia le modalità di guida sia gli adas quindi guida assistita e un comodissimo link al manuale dell'utente cosa molto, molto simpatica e soprattutto molto veloce per chi sta in macchina e per poter accedere a tutte le informazioni eh, relative al libretto di istruzioni, al vecchio libretto di istruzioni che ci ha lasciato grazie alla tecnologia ritorniamo alle modalità di guida sempre gestite con il touch qui abbiamo la nostra eh, modalità normale poi possiamo passare alla eco per risparmiare un po sul carburante e poi se vogliamo divertirci un po passiamo in modalità sport per quanto riguarda invece la nostra home possiamo passare direttamente anche alle impostazioni tutte le impostazioni sono relative all'orologio, alla navigazione ma ci vogliamo soffermare sulle impostazioni veicolo impostazioni veicolo abbiamo eh, l'avviso dei sedili posteriori occupati quindi se abbiamo un seggiolino possiamo eh, in fase di spegnimento dell'auto avere un indicatore sia acustico che a display e ci ricorda insomma di prelevare il bambino nel, nel seggiolino la sezione di guida assistita ci dà la possibilità di andare a settare tutti i controlli eh, relativi alla sicurezza e anche ci soffermiamo in questo momento sulla retrocamera posteriore abbiamo una bella immagine che ci spiega come funziona la nostra retrocamera abbiamo la possibilità di attivare e disattivare il ritardo della telecamera ricordiamo che cos'è il ritardo ci permette in fase di avanzamento della vettura di mantenere l'immagine della retrocamera eh, come possiamo vedere mettendo eh, la retrocamera eh, grazie al nuovo display abbiamo sia la gestione dei sensori sia la parte eh, relativa alla retrocamera comoda la gestione relativa alla traiettoria abbiamo la nostra telecamera che ci permette di zoomare e soprattutto cosa molto importante ci permette di avere lo zoom 180 gradi ecco qua andiamo ora a vedere il navigatore integrato navigatore integrato molto semplice bellissimo in full screen abbiamo la possibilità di inserire le indicazioni sia in modalità touch quindi il classico metodo oppure grazie al comando vocale possiamo andare a inserire la destinazione eh, premendo il tasto direttamente sul volante e ci fa accedere alla registrazione vocale eh. Speriamo che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Fateci sapere se avete bisogno di informazioni o preventivi personalizzati sui nostri canali social. A presto! Ciao! Ciao.